Vogliamo passare però alla parola di Dio. Questa sera parleremo del fatto che Dio ha sempre un piano. Amen. Dire la persona che sta a fianco a te, dice Dio ha un piano per me. Molte volte ci sono delle cose nella nostra vita che non capiamo. Però dobbiamo avere chiaro davanti a noi, e certo nei nostri cuori, che Dio ha un piano per noi. E vogliamo leggere Geremia, capitolo 29, il verso 11, e poi leggeremo Genesi, capitolo 45, verso 8. G Geremia, capitolo 29, verso 11 poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Genesi 45, il verso 8, non, siate, non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, come signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese di Egitto. Amen. Questo è quello che noi dicemmo dall'inizio dell'anno, l'anno della vittoria, l'anno in cui avremmo fatto tante, tante, tante conquiste, in tante cose. E molte volte ci sono delle circostanze, delle situazioni nella nostra vita che ci sembrano negative e ci scoraggiamo, ci abbattiamo. Quando succedono cose negative nella nostra vita, problemi, difficoltà, molte volte ce la prendiamo anche con Dio e ci scoraggiamo in tante cose però dobbiamo avere chiaro davanti agli occhi che se anche le cose ci sembrano negative alla fine diventeranno positive alla fine coopereranno per il bene alla fine servono e hanno uno scopo perché Dio vuole il bene della nostra vita come abbiamo letto lui ha pensieri di pace e non di male per darci un futuro per darci una speranza Dio questa sera ti sta dicendo io ho un piano per te io ho un piano per la tua vita. Prima da che noi nascessimo, Dio già ha preparato un piano per noi. E l'altro passo che abbiamo letto parla della storia di Giacobbe, ci parla della storia di suo figlio che si chiamava Giuseppe. Ed era un tempo molto brutto per la vita di Giacobbe. Perché? Perché Giacobbe aveva diversi figli, aveva dodici figli, ma uno gli era particolarmente caro uno lo aveva particolarmente a cuore che era appunto Giuseppe lo aveva talmente tanto a cuore che gli fece una veste particolare ed era una, un qualcosa di speciale per la sua vita però un giorno mentre Giuseppe stava fuori insieme con i fratelli i fratelli lo buttarono in una fossa alla fine lo vendettero come schiavo e dissero al padre che suo figlio era morto gli portarono un il suo vestito sporco di sangue, del sangue di un, di un animale, e gli dissero, guarda, tuo figlio è morto. Però nella realtà sono i fratelli stessi se lo sono venduto come schiavo. E noi dobbiamo immaginare quello che vive il cuore di un padre, sapendo la morte di un figlio. Gia Giacobbe era uno che faceva preferenze. Sapete, come genitori, noi non dobbiamo fare preferenze per i nostri figli. Tutti i figli devono essere uguali, però per Giacobbe non era così. Era proprio il figlio più amato, il figlio più desiderato. E lì il cuore di Giacobbe si è distrutto, si è rotto, si è spezzato, perché il suo figlio prediletto era morto. E lui ha vissuto per tanti anni con questo rimorso, con questa sofferenza che si portava dentro, del figlio prediletto che non aveva più. E' talmente che era sofferente che quando alla fine gli annunciarono che il figlio era vivo, lui non ci voleva credere. Tante di quelle sofferenze che lui aveva avuto quando gli dissero, guarda, noi siamo andati in Egitto, i fratelli, abbiamo trovato Giuseppe, Giuseppe è vivo? Giacomo disse, no, voi mi state prendendo in giro, forse avete qualche piano, forse mi state eh, dicendo questa bugia per convincermi a scendere in Egitto. Sapete, era un periodo di grande crisi economica. Come lo chiameremo noi oggi? C'era la carestia, non c'era da mangiare in nessun paese, solo nel paese di Egitto, solo in Egitto c'era del pane. Per questo Giacobbe inviò i suoi figli a comprare da mangiare in Egitto. E quando loro andarono, lì c'era Giuseppe, che in quel momento era diventato viceré di Egitto e fece mantenere schiavo uno dei suoi figli che si chiamava Simeone, furono accusati di essere delle spie e era un periodo così brutto un figlio l'aveva perso adesso c'era il rischio che doveva perdere anche Beniamino, era una situazione orrenda non c'era da mangiare però Dio aveva un piano e questo è il messaggio che Dio vuole dirci questa sera tu ti puoi trovare ad attraversare delle situazioni negative ma devi capire che Dio dietro a questo ha un piano ha un piano per la tua vita un figlio era morto, erano nella fame, un figlio era in carcere, c'era povertà, c'era il pericolo che Beniamino poteva essere catturato e messo in carcere anche lui. Tutte le cose erano contro Giacobbe. Sapete, sono quei classici periodi dove noi giriamo intorno e ci sono solo problemi, problemi, problemi, problemi, problemi. O capitano solo a me. E quando noi vediamo tutti i problemi, problemi, problemi, Molte volte ce la prendiamo con Dio. Dio, ma tu non mi vedi. Dio, ma tu non mi guardi. Dio, non vedi quello che sto passando, non vedi quello che sto soffrendo. E molte volte ci viene anche il pensiero dei nostri peccati. Ah, allora mi trovo così, poteva pensare Giacobbe, perché ho peccato. Perché Giacobbe non era proprio, proprio, proprio una persona perfetta. Aveva ingannato il padre, aveva ingannato il fratello, aveva fatto tutta una serie di imbrogli, e a sua volta era stato imbrogliato, e quindi molte volte il suo pensiero era mi sta succedendo questo perché io ho fatto un errore in passato, e Dio mi sta punendo. Abbiamo un'idea di Dio sbagliata, abbiamo un'idea di un Dio con un fulmine che ci vuole fulminare, che ci vuole distruggere, invece di avere l'idea di un Dio che è un padre amoroso, che ha un piano per noi, ha un piano per la sua vita il passo che abbiamo letto dice io conosco i pensieri che ho per voi pensieri di pace e non di male per darvi un futuro e una speranza Dio aveva un piano per Giuseppe e un piano per Giacobbe Giuseppe forse non l'aveva compreso Giacobbe forse non l'aveva compreso ma oggi che noi sappiamo la storia potremmo andare da Giacobbe potremmo andare da Giuseppe e dire guarda Giuseppe i tuoi fratelli ti hanno venduto? perché c'era un piano di Dio guarda Giuseppe quando tu stavi a lavorare presso Potifar e la moglie di Potifar ti ha tentato e tu per ubbidire a Dio sei andato a finire in carcere era perché Dio aveva un piano potremmo dire a Giacobbe guarda Giacobbe che tu sei stato truffato quando hai avuto una moglie perché lui era un truffatore però lo truffarono Conobbe questa donna bellissima, si innamorò, però quando si sposò la notte gli cambiarono la moglie, gli diedero la sorella, invece di Rachele nel letto c'era Lea. E quindi dovette servire il Signore per sette anni, per una moglie e per altri sette anni per un'altra moglie. Gli avevano fatto il pacco napoletano. E molti potrebbero dire: Giacobbe, secondo me, era triste, stava pensando, forse sono i miei errori del passato che mi stanno creando tutto questo. Ma Dio aveva un piano. Dio gli voleva dare tantissimi figli perché gli voleva dare una nazione. Per questo anche iniziarono a litigare fra di loro. Rachele non poteva avere figli e Lea aveva figli. Poi finirono e in... Lea... Rachele iniziò ad avere figli e Lea diede la sua serva per avere altri figli. Insomma, la storia la conosciamo un po' tutti. Alla fine diventarono una generazione, una nazione che ancora oggi è una nazione grande. Dio aveva un piano, un piano per Giacobbe, Dio aveva un piano per Giuseppe, Dio ha un piano anche per le nostre vite, Dio ha un piano per ognuno di noi. Forse tu pensi che le, le cose negative che ti sono capitate sono per caso, ma ricordatevi che niente succede per caso. Pochi giorni prima che dovevamo avere l'incontro qui, la settimana scorsa non si è capito niente. È scoppiata la fogna. E la signora a fianco, io adesso vi denuncio, faccio chiudere la chiesa. È andata sul comune. E sul comune c'era un nuovo sindaco. Che sì, adesso andiamo lì e chiudiamo tutto. E noi avevamo il ritiro, l'incontro con i bambini. Signore, come facciamo? Però Dio aveva un piano. Cosa è successo? È successo che il comune ha iniziato a fare indagini perché era il sindaco nuovo e hanno scoperto, voi sapete che questa struttura noi la condividiamo con altre associazioni, hanno scoperto che l'unica associazione che ha legalmente il titolo per stare qua siamo noi e quindi hanno preso tutte le altre associazioni e le hanno messe fuori. e abbiamo anche fatto una richiesta adesso per averla in uso esclusivo e se tutto va bene ce l'affideranno però sapete poi la cosa più bella qual è siamo andati a fare i lavori per aggiustare la fogna e abbiamo scoperto che non era la fogna nostra rotta, ma era la fogna della signora a fianco perché da noi il tubo andava dentro, la, dentro di lei e la fogna era la sua era la sua fogna che si era rotta e quindi è lei che aveva creato un danno a noi non eravamo noi che avevamo creato un danno a lei Dobbiamo dare gloria a Dio. Tutto coopera al bene. E adesso se tutto va bene, come dovrebbe andare? Noi avremo questa struttura in uso esclusivo. Perché Dio ha per noi pensieri buoni. Tu li vedi sul momento e sembrano pensieri che ho perso il lavoro, come farò? Però Dio ti sta spostando in realtà da un'altra parte perché ha per te pensieri buoni. Ha avuto un problema eh, con la mia famiglia, ho dovuto lasciare la mia nazione, ho dovuto lasciare il mio paese ho dovuto. e pensi sempre che siano circostanze negative ma in realtà Dio usa le circostanze negative per benedire la tua vita Dio usa le circostanze negative per benedirti, per guidarti qual era il piano di Dio? qual era il piano di Dio per Giacobbe? Giacobbe ha avuto problemi con il, con il fratello Dio aveva causato questi problemi però quando lui se ne andò dal fratello, andò dall'Abbano, servì per 14 anni per due mogli, poi gli cambiarono tante volte il suo, il suo salario, le pecore, ma quando lui tornò, passò per un incontro, in un luogo che si chiamava Peniel, lui vide Dio faccia a faccia, combatté con un angelo, e il suo modo di camminare non fu più lo stesso. Dio spesso causa delle circostanze negative nella tua vita perché ti vuole portare ad avere un incontro con Lui, ad avere una relazione profonda con Lui. Perché Lui, come un padre, sta aspettando che tu come figlio corri da Lui, che tu inizi ad avere una comunione con Lui, una relazione con Lui. Dio è Dio, è un padre. Non è un Dio che è lontano, chissà dove, occupandosi chissà di che cosa. Ma è un Dio che è vicino a te, vicino al tuo cuore. Lui sente perfino i sussurri più profondi del tuo cuore. E spesso lui usa le circostanze negative per avvicinarci a Lui. Per far sì che noi possiamo incontrarlo. Possiamo decidere di camminare mano a mano con Lui. Dio ha un piano per la tua vita. Dio ha un piano per ognuno di noi. Credilo e Inizia a camminare con Lui, perché quando tu sei a mano a mano con Lui, allora tutto coopererà per il bene. La parola di Dio dice: Tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. Dio sta aspettando persone che lo amano. Un giorno un bambino fece una barchetta di legno, era felice perché aveva fatto questo giocattolo da solo e abitava vicino a un fiume, quindi scese, lo mise nel fiume e la barchetta iniziò a correre sul fiume e lui correva vicino alla riva del fiume giocando, però sapete com'è? La corrente era così forte e la barchetta iniziò ad allontanarsi dalla riva e lui iniziò a gridare, aiutatemi, sto perdendo il mio giocattolo e a un certo punto iniziarono a piovere delle pietre sulla barchetta e la barchetta sembrava quasi che si stava rompendo, questo bambino a lo sguardo e su una piccola montagnetta di terra c'era il fratello che stava buttando dei sassi contro questa barca. E lui, piccolo piccolo, il fratello era più grande, ah, è sempre lui, lui vuole sempre il mio male, questo fratello mio. È geloso della mia barchetta e me la sta rompendo. E gli iniziò a gridare contro. Però questo fratello, che era grande, iniziò a lanciare questi sassi e il bambino si è accorse di una cosa. Che questi sassi cadevano vicino alla barca e in realtà stavano spostando la barca di nuovo vicino alla riva così lui poteva prendere di nuovo il suo giocattolo. ce l'aveva col fratello ma in realtà il fratello lo stava aiutando molte volte noi ce l'abbiamo con Dio signore perché mi fai questo? immagina Giuseppe venduto dai fratelli e già là il cuore di Giuseppe si doveva essere rotto, aveva fratelli dieci fratelli, perché Beniamino venne dopo dieci fratelli se lo vendettero e mentre lui era come schiavo sembrava che la situazione si era risolta iniziò a lavorare per potifar e lì Dio lo benedisse, iniziò a divenne il capo degli schiavi immaginate che felicità doveva essere finalmente mi sono realizzato era felice ma la donna del suo capo lo tentò. E lui lì se ne scappò, rimase fedele a Dio. Non ha sbagliato, né nei confronti del suo padrone, né nel confronto di Dio. Però questa cosa non gli causò una benedizione. Non gli causò un premio. Gli causò una persecuzione. Fu preso e fu messo nelle carceri. E mentre lui era nel più profondo del carcere, sicuramente alzava lo sguardo a Dio e diceva "Signore, ma perché mi capitano tutti a me?". E quante volte noi alziamo lo sguardo a Dio e diciamo "Signore, perché mi capitano tutti a me?". La famiglia si era dimenticata di lui, lo pensavano morto. L'unica persona che gli aveva dato qualcosa che era Potifar lo aveva fatto imprigionare. Mentre nel carcere arrivarono due servitori del re e lui gli interpretò dei sogni una cosa gli chiese disse: io vi interpreto i sogni però non vi dimenticate di me e questi uscirono di galera i sogni si avverarono però guarda un po' si dimenticarono di Giuseppe e lì Giuseppe era lì piangendo diceva signore la mia famiglia si è dimenticata di me le persone che ho aiutato che ho servito si sono dimenticate di me signore pure tu ti sei dimenticato di me ma Dio non si era dimenticato di lui. Dio. Dio aveva un piano. Il giorno prima lui era nella prigione. Sapete cosa significa una prigione di quei tempi? Non è come le prigioni dei giorni nostri, che oggi c'è aria condizionata, televisore, mangi, ti cucini, bellissimo, sembra una suite di albergo, se non fosse per le sbarre. Le prigioni di allora erano dei buchi scavati nella terra con l'entrata dall'alto e le persone venivano buttate nei, nelle carceri dall'alto a calci molti di queste persone cadendo dall'alto si rompevano anche le gambe non avevano bagni quindi quando facevano i propri bisogni li facevano nel stesso posto, nello stesso posto dove dormivano quando qualcuno moriva in carcere lo lasciavano lì non lo tiravano fuori dal carcere quindi immaginate che bel panorama che veniva a Giuseppe Aveva da un lato c'era l'angolo bagno con i propri bisogni. Eh, topi, dall'altra parte c'era l'angolo dei cadaveri con le ossa. e sembrava che tutti si erano dimenticati di lui. Era stato fedele a Dio, ma Dio aveva un piano il giorno prima era là seduto nella cacca nella pipì e vicino ai morti. Il giorno dopo era vicere di Egitto. Dio aveva un piano per il bene della vita di Giacobbe e per il bene della vita di Giuseppe. Giacobbe e la propria famiglia sarebbero morti se non fosse stato per Giuseppe. Anche Giuseppe sarebbe morto. Ma Dio sfruttò questa situazione negativa per portarlo lì dove lo voleva e lo fece diventare vice re di Egitto. State capendo cosa il Signore ci vuole dire questa sera. Dio ti sta dicendo non pensare che io mi sono dimenticato di te. Molte volte facciamo questo pensiero diciamo Signore, anche tu ti sei dimenticato di me. Signore, le persone a cui ho fatto dal bene, che ho aiutato, mi hanno ricambiato con il male. Mi sento in una prigione che non ho più una via di uscita. Ma Dio questa sera ti dice io ho un piano per te. Quando Giuseppe si incontrò con i fratelli, disse, i fratelli avevano paura di essere uccisi. Ma lui disse tranquilli, non siete voi che mi avete mandato qua ma è stato Dio perché Dio aveva un piano per noi non sei tu non sono le circostanze intorno a te non è la crisi economica se hai perso il lavoro non è la tua famiglia ma è perché Dio sta avendo un piano per la tua vita devi comprendere questo e fidarti di Dio quindi quando siamo nella circostanza più buia della nostra vita quando sembra che tutti si sono dimenticati di noi cosa possiamo fare? Due cose possiamo fare due cose la prima è non attribuire a dio un'ingiustizia dio un piano giobbe capitolo 1 verso 22 dice una cosa molto importante anche giobbe fu uno che se ne passò di tutti i colori leggetevi il libro di giobbe che è bellissimo e giobbe dice questo in tutto questo giobbe non peccò e non accusò dio di alcuna ingiustizia quindi è la prima cosa che noi possiamo fare quando ci troviamo in una prigione come Giuseppe o in circostanze negative di non accusare mai Dio. Non dire Dio è colpa tua se io sono così. No. Perché Dio ha un piano per la tua vita. Dio non vuole il male della tua vita. Molte volte noi siamo abituati a pensare che anche le malattie le manda Dio. Ah no, io mi trovo in questa situazione perché Dio mi ha mandato una malattia. E tempo fa io mi sono trovato a parlare con una persona di fede che diceva io sto così in questa malattia perché Dio mi vuole insegnare l'umiltà ma la Bibbia ci insegna esattamente il contrario ci insegna che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati e per le nostre malattie Dio ti ama non vuole che tu soffra ma Dio ha un piano per la tua vita allora le circostanze negative servono affinché questo piano si compia ma non dire Mai, non dare mai a Dio la colpa, non prendertela con Dio, non dare a Dio la colpa di quello che stai attraversando, perché Dio è la tua soluzione, Dio aveva un piano, se non fosse stato forse per le prove, per le difficoltà, tu non avresti mai dato la tua vita al Signore, se non fosse stato per i problemi, magari oggi tu non saresti qua, ma Dio ha un piano per la tua vita. La seconda cosa che possiamo fare è non smettere di gridare fino a che Dio non ci risponda. Sapete, Dio ci ha insegnato a pregare senza stancarci. Non ne devi pregare un momento e basta. Prega oggi, domani, dopodomani. Io credo che Giuseppe, mentre si trovava in quella fossa, in mezzo alla cacca, in mezzo ai morti, non stava lì a gridare a Dio, ma era là che pregava Dio. Dice, come lo fai a sapere? Pastore, non sta scritto. È vero, non c'è scritto. Però abbiamo un altro esempio di due uomini di Dio, Paolo e Sila. Paolo, che doveva andare a predicare il Vangelo, riceve una visione da parte di Dio. Un uomo macedone dice, Paolo, passaci a soccorrere. E quindi Paolo e Sila, dice la Bibbia, che capirono che Dio li voleva lì, partirono. E appena arrivati in Macedonia, come diciamo a Napoli, prima è entrata il biglietto, li presero, da pamba da patapam, mazzate, mazzate, mazzate, e li chiusero nella parte più profonda della prigione, proprio come Giuseppe. E in quel momento non è che trovi Sila che parla e dice Paolo, ma sei proprio sicuro che questa visione era da parte di Dio? Paolo, ma veramente Dio ti ha mandato questa visione? Qua abbiamo preso solo mazzate. No. Dice la Bibbia che Paolo e Sila erano lì che cantavano l'odi a Dio. Stavano pregando il Signore, stavano adorando il Dio, in mezzo alle difficoltà, nonostante avessero preso mazzate, nonostante avessero preso lapidazioni, nonostante avessero preso tante di quelle botte, erano lì che lo davano il Signore. E cosa è successo? Le catene si ruppero, le carceri si aprirono e un paese intero si convertì per il Signore. Dio aveva un piano. Il piano passava per la prigione. Mi dispiace per Paolo e per Sila, però il piano passava per la prigione. Paolo e Sila lo avevano capito, ma molte volte noi non lo capiamo. Passiamo per la prigione, passiamo per le sofferenze, perché Dio vuole anche modellare il nostro cuore. Quindi se sei in una circostanza, non prendertela con Dio e prega senza stancarsi. Luca, capitolo 18, ci dà l'insegnamento di Gesù.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 Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Sì. Io vi dico che li vendicherà prontamente. Amen. Lui ci vendicherà prontamente. Però Gesù ci ha dato questa parabola per insegnarci che dobbiamo pregare senza stancarci. Non dobbiamo attribuire a Dio le nostre ingiustizie o le cose negative della vita che stiamo vivendo, ma la seconda cosa che dobbiamo fare non smettere di pregare, non smettere di gridare. Chiedi al Signore, credi al Signore. Amen. Credi al Signore con tutto il tuo cuore, quando sei nell'afflizione, nei problemi, nelle difficoltà, fino a quando Lui non verrà e ti tirerà fuori dal pozzo. Lui verrà e ti tirerà fuori dal carcere. E tu vedrai allora l'opera di Dio. L'opera di Giuseppe, che Dio voleva fare in Giuseppe, non era quando era a casa di Potipari, non era quando era nella fossa venduta dai fratelli, non era quando era nel carcere, ma era quando, alla fine, lui fece venire tutta la sua famiglia. Entrarono 70 persone in Egitto e ne uscirono una popolazione. Dio aveva un piano per la vita di Giuseppe. Dio aveva un piano per Giacobbe e la sua famiglia. E Dio ha un piano anche per noi non importa le circostanze che noi stiamo vivendo, non guardare quello che sta avvenendo intorno alla tua vita, non pensare neanche alle accuse che il diavolo ti, ti rivolge dicendo che sono i tuoi errori del passato, solamente questa sera devi dire Signore io so che tu hai un piano per me, Signore lo so, non è tempo di abbattersi, adesso è tempo di confidare nel Signore, vogliamo pregare questa sera, vogliamo gridare Signore io mi affido a te, Mentre ci alziamo all'impiede vogliamo fare un